Vi presento la nostra soluzione al Piano Industria 4.0, un riunito tecnologicamente avanzato, interconnesso e corredato da una perizia tecnica dell'ingegnere è a led, a tre assi di movimentazione, arriviamo fino a 28.500 lux e sotto abbiamo un sensore ottico per accendere e spegnerla senza toccare il corpo lampada. Per un'ottima interconnessione abbiamo un computer all in one con monitor touchscreen 21 pollici. Qui andiamo a installare il software della CareStream per la gestione della telecamera interorale 1200. Inoltre abbiamo il il software per l'assistenza remota dei nostri tecnici, possiamo installare il vostro software gestionale per l'anagrafica dei vostri pazienti. E una cosa che diventa poi molto interessante e simpatica è fare la condivisione dello schermo, ad esempio, con il vostro donto tecnico che è rimasto in laboratorio, per condividere, ad esempio, la scansione intraorale con il vostro scanner. E questo diventa in effetti un approccio molto tecnologico e interessante. Il micromotore compreso nel prezzo è il TKD, a fibra ottica, a LED, a induzione, che arriva fino a 40.000 giri. Inoltre abbiamo questo pannello di controllo in cui possiamo gestire il numero di giri e chiaramente visualizzarne la velocità. Il pedale è il faro con una regolazione orizzontale per un aumento progressivo del numero dei giri. Il riunito inoltre è dotato di un sistema antischiacciamento.